In questo tutorial vediamo come effettuare delle chat dall'interno della nostra casella di posta Gmail. Qui in basso a sinistra vediamo un'icona a forma di fumetto. Premendo questa icona si apre una finestra con elencati tutti i nostri contatti. Qui ne vedete solo uno perché in realtà io questa casella di posta la utilizzo solo per ricevere delle notifiche, quindi mh, non, non ho contatti qua dentro, non la utilizzo in realtà per come scambio di, di messaggi. Um, voi sicuramente vedrete l'elenco dei vostri contatti, se c'è qualcuno che non compare potete comunque cercarlo digitando il suo nome all'interno di questo campo e um, Gmail lo cerca tra i vostri contatti e poi viene aggiunto qui. Se voglio chattare con uno dei miei contatti, io in questo momento chiaramente non ho scelta, c'è soltanto questo Martematica, eh, avviciniamo il mouse al nome del contatto prescelto, si apre una finestra mh, con il suo profilo e sotto la foto del profilo troviamo di nuovo l'icona della chat. Cliccandoci sopra mi si apre la finestra dove io eh, digitando potrò invitare alla chat Martematica. Ora vedete che qui c'è scritto che la chat non verrà salvata nel registro. Eh, ogni volta che io chatto con qualcuno posso decidere se salvare o meno eh, la chat, quindi quello che, che ci si scrive. Qui è stato impostato in questo modo, se voglio cambiare basta che io vada qui su altro e eh, seleziono riattiva salvataggio della chat. Ok, okay adesso proviamo a scrivere... Un messaggio, vediamo se Marte eh, ci risponde, Marte ha scritto qualcosa, vediamo se adesso ci arriva, ecco ci sono, ciao, ok allora quando io scrivo un messaggio posso inserire delle emoticon se voglio, per esempio questa Uh, finché rimango nella casellina dove sto digitando, rimane in forma testuale, cioè con caratteri che compaiono sulla tastiera, ma appena invio il messaggio vedete che l'emoticon si anima e, e prende forma. Insomma. Se voglio posso aggiungere delle altre persone in questa chat, quindi invitare qualcun altro a partecipare, basta cliccare qui e inserire qui il suo nome. Queste persone, se sono connesse e disponibili eh, potranno rispondere all'invito semplicemente vedranno nella loro casella gmail comparire questa um, questa finestrella sempre qui nella stessa posizione quindi basta che inizino a digitare per prendere parte alla chat un'altra cosa che si può fare è una videochiamata cioè una, una video chat Uh, quindi video e vocale ci si ascolta anche e, um, basta andare qui su altro e um, cliccare su avvia chat video da non confondersi con questa icona che invece serve per aprire un hangout cioè mh, quello che tradotto in italiano viene chiamato video ritrovo che però è un'altra cosa, uh, la vedremo in un altro tutorial quindi avvia una chat video, basta cliccare qui e, eh, dopo vedrete che si, ap si apre un piccolo schermo qua dove si vede mh, inizialmente in grande chi sta chiamando quindi io in questo momento eh, perché sono, do, ho un computer dotato di webcam che quindi si attiverà appena io cliccherò qui e una volta che Martematica risponderà alla videochiamata, mh, io la, la mia immagine diventerà più piccola e si vedrà invece più in grande quella della persona con cui stiamo eh, facendo la chat video. Siccome so che Martematica non è, non è su un computer dotato di webcam, non vedremo... Ehm, l'immagine di martematica se non la foto del suo profilo appunto un'altra cosa siccome prima abbiamo fatto delle prove ci siamo accorti che mi sono accorta che eh, tenendo il microfono aperto eh, sia per la video chat che per registrare questo tutorial si forma una eco davvero fastidiosa quindi dovrò eh, disattivare il microfono e non sentirete quindi più niente, ma tanto io e Marte non ci dobbiamo dire nulla, ok?